Buonasera, comitato pro ospedali pubblici, il, il punto, eh, i saluti, l'introduzione la parola al presidente Carlo Ruggeri. Buonasera amici, in particolare gli amici marchigiani, essendo noi comitato regionale delle Marche, e la seconda trasmissione che facciamo via televisione dopo la manifestazione del 4 di febbraio, in cui in quasi 400 persone abbiamo protestato sotto la regione Marche contro il piano sanitario regionale e nella, nella prima trasmissione di questo genere abbiamo sviluppato la situazione post, eh, post dimostrazione dopo il 4 di febbraio la situazione ospedaliera e oggi abbiamo deciso di rivederci perché siamo in questa situazione di coronavirus speriamo di uscirne il più presto e però dobbiamo sviluppare oggi nella discussione anche questa nuova situazione che si è creata eh, di, questo, di questa pandemia in corso che non è che sta rallentando è sempre pericolosa oggi sono state aperte le attività commerciali, industriali eccetera però dobbiamo comunque stare attentissimi a, a non fare in modo che la malattia a questo punto ritorni in maniera violenta e noi, come Comitato regionale, eh, dopo aver sentito, capito i primi sentori di questa pandemia, abbiamo immediatamente deciso di fare un comunicato, un comunicato diciamo come consiglio al, al potere regionale, che è stato diffuso pubblicamente, in cui mh, mh, proponevamo delle delle modalità per cercare di frenare questa pandemia che sinteticamente, questo è stato emesso il 29 di febbraio, e sinteticamente in pratica prevedeva che in caso di sviluppo della pandemia negli ospedali più grossi dovevano esserci una situazione diciamo chiamiamola mista in cui dovevano essere coordinati i percorsi puliti e i percorsi sporchi riguardanti il, il, il coronavirus cioè dovevano essere coordinati per bene eh, in maniera preventiva ben stabiliti ben, ben organizzati e eh, dovranno essere utilizzati eh, alcuni ospedali tra cui i famosi 13 piccoli ospedali che dovevano essere riaperti per il, in particolare per le situazioni di media-bassa complessità, non coronavirus. Questa era un po' la situazione in sintesi che noi avevamo preannunciato. Poi c'è stata una eh, riorganizzazione da parte del potere regionale in cui il potere regionale ha suddiviso gli ospedali, parte ehm, in eh, no coronavirus e parte invece in, in coronavirus, eh, specialmente gli ospedali più grossi, ma anche, gli, anche ospedali di media entità come per esempio Camerino o altri, insomma, no? si è venuta a creare una situazione di fatto che anche gli ospedali no coronavirus per una ragione eh, di eh, aumento della, della pandemia purtroppo sono stati colpiti da un'invasione di coronavirus, per esempio uno degli ospedali di, queste, di, di questo genere è stato l'ospedale di Urbino che era un ospedale no coronavirus secondo la regione Marche ed è stato purtroppo improvvisamente... In una notte è stato invaso da 50 coronavirus perché nell'ospedale di Pesaro stava, non riuscivano più a controllare l'invasione dei casi di coronavirus. Ma così è avvenuto anche in altri ospedali che col fatto, pur essendo no coronavirus purtroppo non, sono potuti, non hanno potuto impedire di, di ospitare dei, dei, dei casi di coronavirus. E poi i vari esponenti delle varie zone ci diranno se questo che sto dicendo poi è confermato da loro. Si è venuta a creare una situazione in pratica attualmente che con tutte queste eh, invasioni di pandemie negli ospedali, anche, anche se erano no coronavirus, in parte sono stati colpiti dai, dai, dai, dai, da, da, da malati coronavirus, e purtroppo si è diffusa questa mentalità tra le persone che erano no. No a anche da altre malattie, e di aver paura di andare negli ospedali, in qualsiasi ospedale, in qualsiasi pronto soccorso. Quindi a oggi noi abbiamo un accumulo spaventoso, spaventoso di malati che ancora devono essere serviti per curare la loro malattia, perché chiaramente si sono tenuti la malattia e abbiamo dei casi anche di situazioni con, con, de, con malattie dolorose. Anche dei, dei, dei, dei, dei, dei cancri, di dolore, non riescono a essere ricoverati negli ospedali, diciamo, delle marche, perché c'è questa situazione che è di, di, o, di, eh, o di pieno assoluto, oppure con eh, situazioni in cui eh, non si riesce a trovare gli specialisti, eccetera. No? Quindi eh, siamo partiti da una, da una situazione, diciamo, abbastanza disorganizzativa da parte del potere regionale Marche che non avendo voluto allargare l'apertura degli ospedali e utilizzare gli ospedali anche quelli delle zone disagiate insomma, no? che potrebbero essere benissimo utilizzati in maniera notevole, secondo noi ha adottato una linea fondamentalmente sbagliata perché alla fine ha mantenuto questo sistema baricentrico, questo sistema baricentrico, che vuole confermare anche nel prosieguo, se il, questo virus dovesse continuare, questa pandemia dovesse continuare a riprendere, noi abbiamo sempre sulla testa questo piano sanitario regionale, prettamente baricentrico, che non è stato revocato, nonostante che noi Stiamo insistendo continuamente per, per la, la revoca perché a questo punto con questa situazione di crisi da coronavirus il baricentrismo è la cosa peggiore da sostenere, peggiore. è necessario fare una situazione policentrica e quindi diffondere eh, gli ospedali il più possibile nel territorio in maniera da fare in modo che il rischio del virus sia meno eh, accentuato. Con Franco Iantosca vorrei sviluppare anche quello che è successo nella medicina territoriale. No, nella medicina territoriale abbiamo letto, assistito, abbiamo sentito situazioni eh, di cui eh, purtroppo che non è che fanno onore molto all'organizzazione regionale, cioè di medici che non sono stati protetti di medici che non, a volte non rispondevano al telefono, di medici che non sapevano cosa fare, neanche come a livello di cura per queste, questa pandemia in corso. E quindi vorrei sentire da Franco cosa gli risulta a lui, perché ora stanno sostenendo fortemente che la medicina territoriale sarebbe la soluzione di questo coronavirus. Eh, ti vorrei sentire da te Franco se tu ritieni che la medicina territoriale sia la soluzione per evitare il propagarsi di questo coronavirus, perché anche il governo italiano nel, in questi 3 miliardi e 700 milioni che ha dedicato alla sanità, la più della metà sembra che li stia dedicando alla medicina territoriale, medicina territoriale sappiamo che si intende medico di famiglia, infermiere di comunità o di famiglia e non ospedali di prossimità. Beh, io, buonasera a tutti, eh, per quanto riguarda la medicina territoriale, i medici di famiglia mh, sono, eh, io non so come definirli, perché molti eh, non ricevono in ambulatorio solamente per telefono, quando vengono chiamati eh, anche a casa eh, si, non è che sono molto contenti di andare o non ci vanno, dicono di andare direttamente a pronto soccorso. Però anche loro hanno pagato un caro prezzo, anche loro non hanno avuto i dispositivi eh, per eh, tutelarsi. Questo è praticamente quello che succede su tutto il territorio, non solo re, eh, della Vallesina, non solo regionale, ma anche a livello nazionale. Eh, molti eh, hanno, hanno paura, molti eh, addirittura non rispondono al telefono, quindi la gente eh, dopo non sa che cosa fare, eh, si chiama l'ospedale e non, non risponde nessuno. È veramente una cosa allucinante. Eh, poi si parla con i, i dirigenti, man, mandi dei messaggi ai dirigenti, li chiami per telefono non rispondono, eh, tipo i direttori dell'area vasta. Dopo finalmente, dopo varie, eh, varie volte, hanno, hanno risposto. Eh, l'ospedale Aiesi per esempio eh, eh, hanno fatto in modo tale che i, i reparti di chirurgia non, non, non c'erano più, eh, non si facevano neanche più le urgenze solamente le emergenze, tutto era stato spostato a Fabriano eh, hanno fatto venire un ospedale militare della Marina eh, che è stato un mese, è andato via sabato scorso, è stato un mese ma è stato mal utilizzato. Eh, praticamente pazienti del Covid non ci sono stati. Eh, hanno, eh, secondo me è stato organizzato male anche perché l'ospedale di Iesi è un ospedale costruito in lunghezza l'avrebbero potuto dividere da una parte Covid dall'altra non Covid e questo non, non l'hanno fatto eh, dopo mh, hanno mandato eh, i, i tamponi al, anche alle, eh, agli operatori sanitari venivano fatti, sono stati fatti con ritardo, eh, sono mancate eh, le mascherine, i guanti, eh, le tute, solo grazie a delle donazioni eh, sono, sono arrivate. Eh, insomma, le, i problemi sono quelli che si sentono a livello, a livello nazionale. E adesso, per esempio, l'ospedale di Iesi eh, Volevano farlo diventare un punto di riferimento del Covid punto di riferimento regionale del Covid-19 e grazie all'intervento che è stato fatto con il comitato di Iesi con il Tribunale dell'Ammalato e appoggiato anche dal sindaco, dal sindaco di Iesi questo praticamente è stato evitato. Eh, la settimana scorsa hanno ripreso a funzionare eh, le chirurgie perché eh, l'ortopedia non si faceva più, la chirurgia eh, solamente l'emergenza e l'urologia, eh, poi le hanno accorpate. Certo, accorpare le tre chirurgie non era il caso perché per esempio una protesi del ginocchio una protesi d'anca non può stare vicino ad uno che è stato operato e che è portatore di un anuiliaco perché si infetta se si infetta una protesi eh, sono grossi problemi eh, questo adesso hanno sono riusciti eh, anche perché hanno detto che mancavano il personale ma se il personale c'era prima c'era anche dopo. Adesso le, la rianimazione agli esi si, eh, si è quasi svuotata, i reparti Covid si sono svuotati, eh, i problemi sono, sono tanti. Eh, I punti di riferimento per il Covid dovrebbe essere l'ospedale di Civitanova, la, la grande cattedrale nel deserto, eh, che dovrebbe eh, mh, funzionare prendendo il personale dagli altri, dagli altri ospedali. Allora, adesso io vorrei sentire anche la coordinatrice del Comitato di Fabriano, la Katia Silvestrini, che eh, ci dovrebbe spiegare la situazione dell'ospedale di Fabriano che era stato assegnato dal potere regionale come ospedale no covid, no? se sia stato intaccato da situazioni di covid no? e nella situazione nel momento più critico e anche la, la situazione della medicina territoriale nella zona di Fabriano questa medicina territoriale di, che noi anche noi riteniamo deve essere potenziata però di cui non vediamo, non vediamo l'effettiva validità insomma l'effettiva qualità ecco questo che ci spieghi un attimino le tue impressioni ragazzi. Eh, buonasera a tutti innanzitutto eh, sì, eh, come dicevi tu Carlo qui da noi ehm, è stato in, in istituito un reparto no covid e, mh, ha funzionato bene nonostante non immediatamente ma ultimamente poi dopo qualche caso di covid eh, purtroppo c'è stato c'è stato anche qui, è toccato fronteggiarlo comunque anche qui. Noi abbiamo avuto 92 casi positivi, di cui 64 sono guariti e eh, abbiamo avuto 7 decessi. Mi risulta che a tutt'oggi ancora in, uh, in, uh, ai domiciliari praticamente ci sono uh, una cinquantina di persone, quindi ancora non... Non ne siamo totalmente fuori. Eh, come vi dicevo l'altra volta eh, il nostro reparto no-covid è stato installato nel nostro purtroppo reparto per il quale abbiamo lottato tanti anni, quindi il reparto di maternità che in barba all'articolo 17 del decreto legge 8 del 2017 è stato comunque chiuso anche se non si sarebbe potuto fare eh, abbiamo peraltro eh, visto spostato il l'ospice abbiamo un hospice che è purtroppo per la malattia ma è un fiore all'occhiello eh, nell'ex ospedale di Sassoferrato. E a tutt'oggi siamo senza hospice. Quindi vedremo se questa è stata tutta una mossa programmata oppure no. Perché come diceva prima anche Franco, eh, qui da noi eh, è stato fatto un grande polo chirurgico. Quindi in realtà tutte le operazioni che dovevano essere fatte negli altri ospedali come Iese e Senigallia eh, in realtà sarebbero dovuti venire tutti qui, eh, sì la nostra chirurgia effettivamente ha lavorato un po' di più ma eh, mi risulta che su 60 operazioni quelli che in realtà programmate, in realtà quelli che poi eh, accettavano di venire in ospedale erano 5 o 6 non di più su 60, complice la paura, complice la distanza, complice un po' tutto però la, la realtà era questa eh, cosa ne penso dei medici di base io cioè, anche qui i nostri medici di base hanno lavorato principalmente per telefono eh, ha, ha funzionato io credo che eh, beh, non sono innanzitutto nessuno per giudicare ma credo che anche loro come la maggior parte dei professionisti sono arrivati a lottare contro un mostro a mani nude, nel senso che eh, i DP eh, non sono stati distribuiti, li abbiamo mandati i nostri professionisti, i nostri eroi, i nostri angeli, così li chiamiamo. In realtà li abbiamo mandati un po' al macello. Quindi abbiamo dovuto, no? e, e, Sì, eh, forse. Eh, considerando che questo mostro ancora non l'abbiamo sconfitto, ancora dovremmo farc farcene i conti, eh, il mio occhio comunque continua ad essere vigile e il mio animo preoccupato per il nostro ospedale, comunque perché ecco come vi dicevo prima: eh, l'ospis è stato portato via e nel nostro hospice adesso c'è lo Torino, quindi siamo senza un altro reparto, ce ne sono stati sottratti tanti, avevamo la senologia, la senologia era stato un fiore all'occhiello di Toriano, adesso è a Senigallia, quindi via via comunque o per una storia o per l'altra, ci cioè, mancano professionisti, eh, sono arrivati adesso i neolaureati, come diceva Franco Iantosca, che, che hanno avuto un contratto per un anno, ma eh, abbiamo comunque carenza del personale. Ci abbiamo un'ala, peraltro, del nostro bellissimo ospedale che è terremotata dal 2016, a tutt'oggi è puntellata e nulla è stato fatto per risistemarla. Come dicevo prima, ricollegandomi alla chirurgia, eh, diversi sono state le operazioni effettuate ai bambini. Molti bambini sono venuti qui a Fabriano ad essere operati in un ospedale dal quale hanno comunque sottratto il reparto di pediatria. Noi non abbiamo più il reparto di pediatria che arbitrariamente è stato sottratto ad una realtà montana che conta di 7.823 bambini che quindi sono completamente senza reparto. Quindi il mio occhio va comunque là, va al di là di questo aspetto del Covid che non vorrei fosse preso poi dopo a pretesto per... Per portare avanti comunque un disegno che non ci è mai piaciuto. E... Mi sfugge, a ah, ieri il nostro sindaco ha annunciato che alle 3, eh, alle 15 del pomeriggio eh, sarebbe stato in conferenza con, eh, con i sindaci dell'area vasta. Purtroppo non, non, non, ci fa, non ci fa sapere che cosa, che cosa poi dopo sia scaturito da, da questo confronto perché, perché non vorremmo che comunque tutte le varie rassicurazioni del dottor Guidi, eh, tutte le mm, grandi cose, rodondanti, le promesse, rimanesse come sempre il libro dei sogni. Bene, va bene. Eh, quindi abbiamo più o meno inquadrato, ci cioè, hai cioè anche eh, dato delle indicazioni eh, che anche eh, Fabriano è stato intaccato un po' da questa situazione Covid, insomma. Quindi queste paure che stanno avendo un po' da tutto il territorio marchigiano i malati di malattie, No, diverse da, da, da, dal covid in pratica si stanno eh, hanno adesso oggi la conferma da parte dei vari comitati cioè, a me mi risulta un arretrato spaventoso si parla di mesi di arretrato non ci vorranno forse 3 4 5 mesi prima di cercare di sistemare la situazione delle situazioni no covid delle situazioni normali no non covid capito questa quindi figurarsi se viene fuori un'altra pandemia cosa succederà Adesso io passerei la parola a Luisa. No, una cosa volevo cosa... dire, guarda, eh, scusate se intervengo. È che la gente adesso che i reparti, io parlo di ISI, i reparti eh, sono stati aperti di ortopedia, chirurgia e cose, si chiamano i pazienti che sono in lista per interventi e eh, hanno paura di venire. Hanno paura di venire, addirittura, e eh, questo io, io lo capisco. Perché non, non è possibile. Se voi esatto. pensate che la gente con patologie cardiache per la paura non, non si sono ricoverati in ospedale e i, i malati eh, cardiopatici sono aumentati dal 30, dal 30 al 35%, eh, questa è la situazione purtroppo e loro non lo capiscono perché se avessero aperto gli ospedali chiusi e se avessero preso del personale prima di tutto avrebbero risparmiato sia economicamente e forse avremmo avuto meno morti sì, i conti tornano diciamo e Luisa vorrei che ci spiegassi sì. la situazione di Amandola col coronavirus no? con questo ospedale che non vi hanno ristrutturato, il no? Vittorio Morale uh -huh. II, non vi hanno voluto sì. ristrutturare, no? che per pochi soldi si poteva ristrutturare. Uh -huh. E anche tu ci, ci dai un, una tua informativa su questa sì, medicina certo. di base, se ha fatto certo. qualcosa per i malati di coronavirus. So che voi non siete stati colpiti molto dal coronavirus, uh -huh. comunque facci sapere sì. insomma come sì, la Sì Carlo, eh, in questo contesto montano, eh, siamo stati tra virgolette più fortunati eh, da questo punto di vista vivendo già più isolati eh, anche noi ora quindi i casi di coronavirus da noi si, possono, si sono contati sulle, sulle dita praticamente sì. e noi adesso siamo entrati io non l'ascolto la... scusa dimmi Katia no. dicevi qualcosa? no, no. Ok, dicevo, anche noi siamo entrati nella seconda fase della pandemia, ma la situazione in ambito sanitario, come accennava Carlo, qui ad Amandola e dintorni di fatto è pressoché invariata. La regione stabilì che, ad Amandola, fosse, che Amandola fosse un no Covid, eh, ma di fatto noi non abbiamo avuto nessuna struttura sanitaria pronta, eh, dopo quattro anni di attesa, questo, dal sisma 2016. Infatti non è stata ancora portata a termine né la struttura provvisoria dedicata al reparto di medicina, ubicata di fronte al campo sportivo, ad un chilometro e mezzo dal Vittorio Emanuele II. Eh, questa struttura è in costruzione, doveva essere pronta per i primi di aprile di questo 2020. E, per il padiglione di medicina e non è stata completata neanche la ristrutturazione del Vittorio Emanuele II questo nel rispetto dell'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione sempre del SIMA. e in vista della futura realizzazione della struttura ospedaliera nuova sempre in zona Pian di contro. quindi abbiamo un'ordinanza che eh, la stanno rispettando ma in maniera eh, non eh, diciamo veloce, cioè i lavori vanno a rilento, il vecchio eh, Vittorio Manele II non è stato soggetto a demolizione, quindi eh, per questa ordinanza del commissario eh, deve essere ristrutturato, almeno nelle parti ristrutturabili, proprio perché eh, andrà a essere ricostruito, un, là da venire, un nuovo, una nuova struttura sanitaria, questo a quattro anni dalla prima scossa dell'Urica e, e soprattutto non sono stati ripristinati tutti i servizi sanitari antecedenti il sisma, tali servizi oggi eh, sono ancora più necessari e invece continuano a decrescere e va ricordato che avevamo appunto una chirurgia generale ridotta, la presenza di un anestesista, figura oggi del tutto assente, per cui ad Amandola sono state sospese persino le tasse. <sussurra> Io adesso non sto sentendo Luisa, non so se voi la sentite Voi la sentite Luisa? E non sta andando l'audio, io non sento l'audio di Luisa Luisa mi senti? Luisa scusami io non sento l'audio non sto sentendo l'audio cioè adesso non si sente più prova a parlare Luisa no io non, non riesco a sentire l'audio Carlo riprendi un attimo tu poi, poi gli ridiamo la parola Sì, sta emergendo in pratica quello che adesso seguivamo la Luisa sta emergendo questa situazione Abbastanza, abbastanza confusionaria Mh, questi giorni proprio ieri addirittura un giornale un quotidiano ha pubblicato eh, che l'Università di Siena avrebbe classificato i vari governatori delle varie regioni marche no? per la loro validità eh, delle, delle varie regioni italiane scusate, per la loro validità nell'affrontare questo coronavirus insomma, no? e sembra che l'Università di Siena abbia dato il nostro governatore questa votazione eh, spaventosamente favorevole di otto insomma no cioè tutte queste notizie che ci stanno arrivando che ci state dando voi ma che eh, ci arrivano a noi da tanti anche amici che si, che si sfogano con noi perché no? sa, sa, sanno che, che noi siamo il comitato regionale magari hanno, hanno paura di mettersi in evidenza di, di, di mettere la faccia però ti telefono insomma e quindi noi le situazioni le sappiamo più svariate di tante persone che soffrono insomma no? e mh, abbiamo ritenuto ieri di fare un comunicato, dandogli a questo governatore della regione Marche un bel 3 a essere generosi insomma no? perché mh, abbiamo anche elencato tutte le ragioni no? la gente si scorda, c'è la memoria corta, le ragioni per cui questo voto è più che, è più che meritato questo 3 che gli diamo noi perché Nessuno ricorda che le Marche hanno avuto quasi mille morti, insomma, no? Nessuno ricorda che nella zona di Pesaro era irrefrenabile la, la, la pandemia. Non riuscivano a frenarla, non riuscivano, c'era una disorganizzazione totale. Nessuno ricorda i morti nelle case di riposo. Cominciò con Cingoli, vi ricordate, no? E poi è proseguito nelle, nelle case di riposo e nell'RSA, no? Come se queste qui fossero governate, essere, dovevano essere governate dai comuni e quindi solo i comuni erano responsabili, ma sulla sanità il vero responsabile è la Regione Marche. No? E nessuno ricorda la, tutti i, i DP, cioè tutte le, le, le, le mancate protezioni da parte degli infermieri, sui medici, no? quello che avete detto un po' voi, insomma, no? sui medici di famiglia che non sono andati più nelle case, quanta gente potrebbe essere morta? Non lo so, quanta gente potrebbe essere morta dentro casa? Queste sono cose che non si mettono nell'inventario, ma possono essere successi tanti casi di questa, di questa situazione, no? Perché chiaramente io non è che do la colpa ai medici di famiglia, ma loro avevano paura di andare nelle case, no? Molta gente ci segnala che i medici di famiglia non rispondono al telefono, alcuni medici di famiglia non si fanno neanche sentire, capito? E quindi è venuta fuori una confusione una disorganizzazione generale che ha portato a essere le marche un, una delle regioni più eh, infette diciamo no specialmente nella zona del nord si è salvata una parte del sud nella scolano, nella scolano e nella bassa maceratese insomma no e, e, poi, e adesso chiaramente perché si sta si sta diluendo questa situazione perché si sta diluendo in tutta italia non è che il merito, il merito del governatore della regione Marche quindi se dobbiamo valutare la validità di, di, di, di, di, della gestione delle Marche e la validità è, è, è un'insufficienza totale insomma questo scusate se credo che siete tutti d'accordo insomma no? come, come il comitato regionale e allora adesso tornerei alla Luisa se tu Gaetano eh Sì, appunto se, eh, se, eh, se, se, se. vediamo Luisa prova a parlare scusami Ah che miseria Luisa io non la sento, non la sento, non so se, se ci riesci Luisa a disconnetterti e riconnetterti, ma voi la sentite? Io purtroppo se non la sento io non registriamo, registriamo l'audio. Allora facciamo così, vediamo se Luisa... Eh, purtroppo io no, qui sono i misteri della rete, quando ci sono queste robe, delle volte uno si sente, l'altro no. Io direi di fare no, una passiamo, cosa. No, passiamo, proviamo adesso, mettiamo in stand by la Luisa e proviamo con ecco, Beatrice, no? Luisa, prova, puoi proviamo fare una prova, età. scusami, aspetta, Sì, sì, adesso diamo la, la, subito la parola a Beatrice. Luisa, c'è un pulsantino che toglie l'audio, prova a toglierlo e rimetterlo, delle volte... Non so se riesci, guardando sul, sul, sul tuo telefono o computer, quello che usi, c'è un pulsantino dove, dove c'è il microfono, no? prova a toglierlo e rimetterlo, delle volte magari funziona. E eh, niente, non riusciamo a sentirlo. Allora no, facciamo così, intanto ecco, facciamo così, io direi, Beat Beatrice mi senti? Sì, okay. io Allora io, io direi così per adesso, parla tu Beatrice, intanto vediamo poi come com allora, fare a sistemare. Allora la Beatrice okay. io gli vorrei chiedere un attimino, no, abbiamo fatto tutta questa descrizione porta di questa situazione molto brutta, gestita molto male, e nella regione adesso andiamo, andiamo nella perda della, della dell sordità che sarebbe questa eh, iniziativa di questo Covid ospita alla Civitanova, no? Civitanova che è un ospedale che può, poteva benissimo essere potenziato no? ci spiegherà Beatrice come ospedale di Civitanova come può essere potenziato Iesi come può essere potenziato Fabriano no? come può essere potenziato San Severino e altri ospedali ma questo era già nei quattro punti nostri card no? vi ricordate il punto due dei nostri punti cardine dicevamo mantenimento e potenziamento degli attuali ospedali capito? compresa Mandola e Pergola naturalmente no? Civitanova oltre a essere una città in grande espansione, ha cioè un ospedale che può essere benissimo potenziato anche strutturalmente, mentre gli è venuto in mente a questi signori, prima hanno pensato a un vascello, no? a, una, a, una, a una nave, no? secondo seconda hanno pensato a un palazzetto dello spot, La terza hanno pensato di fare un ospedale nuovo, chiaramente sempre con l'idea del baricentrismo, in una, in una fiera, in un capannone della fiera di Civitanova, dove, che è diventato il capannone, come la chiamano, l'astronave d'Italia in pratica. L'astronave no? Covid, COVID eh, Hospital ecco, sì. Bertolato, l'astronave, ha assunto vari nomi. Eh, noi, Presidente, vorrei ricordare che siamo stati i primi, noi del comitato regionale e dei comitati locali aderenti a criticare questa scelta prima ancora che fosse individuata la location, quando ancora si parlava della nave. Perché è strategicamente sbagliata. Sbagliata eh, per quale motivo? Perché la stessa epidemia corrente, quella attuale, ci ha dimostrato come sia necessaria una struttura sanitaria regionale, una strategia per il sistema sanitario regionale completamente diversa, nel senso della completezza dei servizi erogati e quindi della capacità di essere anche flessibile. Perché dico questo? Perché basti pensare che all'inizio dell'epidemia, de quando il virus si conosceva poco, venivano impiegate determinate funzioni ospedaliere quindi molto di più le terapie intensive le rianimazioni molto di più le pneumologie perché si era identificato io non scendo mai negli aspetti tecnici per questo ci sono i medici abbiamo qui il dottor iantosca se vuole poi lui integrerà però comunque nella prima fase dell'epidemia eh, per, per il fatto che questo era un virus nuovo e sconosciuto si sono messe in campo delle strategie e servivano delle eh, determinate e precise funzioni ospedaliere. Nel corso dell'epidemia, quando il virus è stato conosciuto meglio, ci si è accorti che servivano altre funzioni. Si è capito, per esempio, l'importanza di avere le UTIC, l'importanza di avere insieme anche le funzioni più legate, diciamo, agli aspetti del sangue, no? E, e gradualmente si sono anche sfollate, svuotate lentamente le terapie intensive. Allora, noi speravamo del Comitato regionale. E dei comitati pro ospedali delle Marche, che questa esperienza eh, illuminasse le menti dei nostri, delle nostre istituzioni e facesse capire che, che non si può rispondere a un problema con una soluzione tampone, ma con una struttura solida. E questo il comitato l'aveva proposto già a fine febbraio. Ricordo che a firma del Presidente Carlo Ruggeri, ma con la collaborazione di tutti i comitati aderenti, ci siamo sentiti con le difficoltà che c'erano, perché già voglio dire la paura a fine febbraio c'era, i casi di pesaro c'erano, le morti c'erano, noi abbiamo diramato un comunicato sia a mezzo stampa, sia a mezzo social, sia poi inviato anche nei primissimi giorni di marzo alla protezione civile, in cui chiedevamo la riapertura dei 13 ospedali chiusi con delibera Ehm, con la delibera del 2015 di eh, metterli in uso per le patologie non covid perché avevamo capito che non sarebbe stata una cosa passeggera e quindi tralasciare completamente le cure delle patologie non covid ci avrebbe portato a a più morti, perché di questo si tratta anche tra le patologie non Covid, basti pensare all'incremento di circa il 30% di morti per infarto e soprattutto ci avrebbe comportato da qui ai mesi a venire, forse agli anni a venire, un ingolfamento di tutte le funzioni ospedaliere. Avevamo chiesto il ripotenziamento degli ospedali Ehm, eh, di primo livello e degli ospedali di zona quindi di reintegrarli di tutte le funzioni che avevano perché questi ospedali pensiamo agli ospedali depotenziati recentemente depotenziati quindi Fabriano ehm, San Severino Camerino ma anche Civitanova ehm, Senigallia, anche Iesi, un po' tutti, no? lo sappiamo, chi più chi meno, in misura diversa sono stati eh, oggetto di tagli, di ripotenziarli immediatamente in modo da poter affrontare questa epidemia in modo diverso, di separare completamente i percorsi puliti, i percorsi sporchi e in larga parte degli ospedali di primo livello questo si poteva fare se fatto per tempo, con i giusti criteri, con le giuste metodologie. Invece ci siamo trovati a rincorrere gli eventi, si sono ritrovati per loro stessa missione a rincorrere gli eventi, a prevedere prima uno o due ospedali covid per tutta la regione, poi vedere che non erano sufficienti, tamponare. Noi abbiamo fatto questa proposta, quindi a chi dice che noi critichiamo e basta, io vorrei ricordare che nelle prime fasi noi non abbiamo... Fatto nessuna critica, abbiamo operato una proposta. Dopo per, dopodiché siamo stati zitti per circa un mese per, proprio perché non ci sentivamo nel mezzo della eh, pandemia, del, dei morti, del disastro che abbiamo vissuto di eh, lanciare le pietre contro nessuno, però abbiamo lavorato nelle retrovie, abbiamo lavorato dietro le quinte per le vie brevi, abbiamo fatto segnalazioni di tutte le problematiche che ci venivano evidenziate, anche i comitati locali, tra cui alcuni che sono qui hanno fatto le loro comunicazioni alla protezione civile circostanziando situazioni specifiche io speravo noi speravamo tutti che questa cosa avesse fatto, che potesse far capire che la soluzione non è un ospedale grande no? come potrebbe essere il covid di Civitanova poi vedremo che così grande neppure lo è però adesso non voglio mettere troppa carne a fuoco né soluzioni accentrate Così come non possono essere le soluzioni, ehm, come non, possono, non può essere una soluzione la medicina territoriale cosiddetta leggera, perché i medici di famiglia hanno avuto problemi nell'andare incontro alle esigenze dei cittadini, sì, sia perché sono mancati dispositivi di protezione individuale, sia perché alle spalle non avevano una struttura ospedaliera eh, sul territorio, quindi una struttura non soft ma hard che li supportava nelle loro indagini che potesse fare le terapie che potesse fare le, i prelievi per gli esami del sangue che potesse fare i tamponi o gli esami seriologici non aveva, che, che potesse anche far fronte all'enorme richiesta di esami di raggi per vedere la situazione dei polmoni questa è la realtà quindi noi non risolviamo con la cattedrale nel deserto, cioè in mezzo al centro commerciale di Civitanova, né con i medici, gli infermieri di famiglia mandati allo sbaraglio. Noi risolviamo ripristinando una rete ospedaliera territoriale, rimpinguata, rinforzata delle giuste unità di eh, specialisti e di organico necessarie, e eh, soprattutto ripristinando quel numero di posti letto che è ragionevole avere e che l'Italia e le Marche non, hanno più, non avevano più a inizio emergenza se paragonate agli altri paesi europei, agli altri paesi avanzati, perché noi dobbiamo ricordare che dal 2010 al 2018 come regione abbiamo perso 1.300 posti letto. Questi posti letto in più sarebbero stati riconvertiti all'occasione per le terapie intensive, per le pneumologie, per le cure del sangue, così come è necessario che si possa fare davanti a un'emergenza. Sento parlare, poi scusate, lascio, il po la, lascio la parola agli altri, di possibile recrudescenza del virus, di una possibile evoluzione con mutazioni, già gli scienziati hanno detto che le mutazioni ci sono, cioè il virus si è manifestato sotto eh, forme diverse, quindi a maggior ragione la soluzione non è una soluzione statica per risolvere il momento puntuale di oggi, ma deve essere una soluzione organica, strategica di revisione complessiva delle scelte fatte bene, va bene e quindi il, il, collega, il collegamento no. dimmi, dimmi Franco allora eh. io mi riallaccio un po' a quello che ha detto Beatrice, perché noi adesso dobbiamo puntare sul fatto che se dovesse ritornare il Covid, non, dobbiamo fare in modo tale da non ritrovarci nelle stesse situazioni. Perché eh, eh, loro vogliono, per esempio, per l'ospedale di Iesi, come io ho sentito e come hanno detto rivolgono fare un'altra volta, chiudere i reparti, fare tutto Covid, cioè ci ritroveremo con gli stessi problemi di adesso. Non si è capito che non si muore di solo Covid, ma ci sono anche altre patologie, cioè, ci sono c'è la patologia cardiologica, oncologica, eh, ci sono tante altre malattie. L'ospedale non può eh, un domani essere solo Covid e allora dobbiamo fare in modo tale da non ritrovarci nella stessa situazione. Dobbiamo cercare di stare sempre con il fiato sul collo perché solo così Possiamo, ed essere uniti ovviamente, non viaggiare ognuno per i fatti suoi, solo in questo modo possiamo ottenere qualcosa. Non si è detto che si ottiene, ma possiamo sperare di poter ottenere qualche cosa. Va bene. E Luisa allora... Sente Gaetano Luisa? Ecco, vediamo se la sentiamo Luisa. No, Luisa non la sento. Luisa allora fai una cosa, scusa, disconnettiti e, e, ti, e ti, ti, ti richiamo io. Okay, quindi, intanto... Tornando alla medicina okay. territoriale, quindi fermo restando che il nostro programma, quello, i nostri punti cardine poi alla fine sono sempre attuali, no? per, sia per il, quanto riguarda il coronavirus, per i casi di no coronavirus. In qualsiasi caso è un programma dove non c'è da cambiare neanche una virgola, il programma che abbiamo fatto due anni fa. Chiaramente leggermente corretto no? in base al coronavirus, come è stato fatto il 29 febbraio, no? in cui, ripeto, e come ha detto la Beatrice giustamente, si chiedeva no? Dele, di, di, di essere bravi, la bravura, la professionalità, di fare dei percorsi, degli ospedali grassi, dei, dei, dei percorsi puliti, puliti e sporchi e riaprire i piccoli ospedali per le medie e piccole necessità che avrebbero sgravato nettamente gli ospedali grossi di tutto questo arretrato che si sta, sì, ci sei. Che si sta eh. accumulando in pratica il nostro, i nostri punti cardine come ripeto sono alla fine sempre quelli sempre quelli. solamente caro dottor Ian Tosca, che loro vogliono mantenere il piano sanitario regionale cioè qualsiasi cosa succeda in pratica se la, la, la pandemia dovesse finire fortunatamente c'è qualche scienziato che dice che a giugno finisce. Qualche scienziato di altissimo livello dice che a giugno sparisce questa pandemia. Non lo so, ci fosse questo miracolo, ci fosse questo miracolo. Non è che loro pensano che potrebbe, capito? Non, non tengono in conto che può ritornare fra, fra un anno, anche se sparisse a cosa. Loro mantengono il loro piano sanitario di tagli. No? in cui i vostri ospedali, Fabriano, Iesi, non verranno riaperti i piccoli ospedali, verranno smantellati, come stavate dicendo voi adesso, se verranno smantellati i vostri ospedali, perché no? il modello, ve lo ricordate cosa dice il piano sanitario? Il modello è Fano, no? Fano è stato smantellato, continua a essere smantellato e sarà il modello per i vostri ospedali, Fabriano, Iesi, San Benedetto, Civitanova e tutto il resto. La filosofia è quella di andare avanti con il baricentrismo, quindi, questa buffonata de, de, dell'ospedale di Civitanova di Bertolaso è, una, è, un baricentrismo, no? è un baricentrismo: perché lì vengono concentrati tutte le situazioni Covid, no? smantellando già da ora tutti gli specialisti dai grandi, degli ospedali, specialisti più bravi, più bravi li, li portano in questo, in questo ospedale di Civitanova. E i reparti che vengono smantellati di specialisti, che fine fanno? Sono più validi quei reparti? Non lo so se. Presidente, nei vostri, nei vostri posso aggiungere un'altra cosa? Prego. Posso, Presidente? Riguardo a questo aspetto, eh, io che sono di Civitanova e quindi posso in qualche modo parlare per i cittadini della provincia di Macerata, faccio notare che questo progetto Covid Hospital Bertulasu. Oltre a tutte le eh, lacune che ha e che noi abbiamo evidenziato già a, a, ai primi d'aprile quando si è iniziato a parlare di questo progetto, ha un altro effetto tragico su tutte le aree vaste, in particolare sull'area vasta 3 della provincia di Lusgrado sottrae personale alle aree vaste perché si va ad attingere sul personale già in forza al servizio sanitario e non ci sono inserimenti di nuova forza lavoro specializzata e eh, porta alla chiusura necessariamente di alcuni reparti proprio dell'ospedale di Civitanova è una chiusura che non è nelle carte ma è nei fatti perché nel momento in cui si sono resi conto che avere le terapie intensive nel Covid Hospital Bertolaso senza avere le rianimazioni sarebbe stato assolutamente inutile vista la collocazione poi non so se Gaetano riesce Eccolo. a mostrare la foto di dove è collocato il Covid Hospital è qui. il Covid Piera Hospital o Astronave o Bertolaso Hospital è nel cerchio rosso che voi vedete in basso sulla destra molti fanno confusione con la vecchia fiera, invece no, è lì, è dentro al centro commerciale cuore adriatico questo lo dico perché chi chiaramente è di altre zone delle Marche non è detto che sappia com'è strutturata Civitanova è nel bel mezzo di una zona commerciale con il palazzetto dello sport di fianco e con il cuore adriatico dall'altro lato eh, c'è un'unica via che è quella che io ho tracciato in rosso sulla piantina da percorrere per arrivare all'ospedale civile di Civitanova e quella, eh, quel tragitto incontra le due rotonde del centro commerciale che sono le più trafficate perché sono anche le rotonde che portano all'ingresso dell'autostrada 14, quindi del casello eh, alla superstrada e al, anche al vecchio centro commerciale vecchio centro commerciale Capacchetti addirittura degli anni 70, ma anche il, Civit il Civita Center, che è quello diciamo, dove c'è eh, il globo, il mercatone, quello lì, sono a pochissimi metri di distanza i due centri commerciali. Ecco, questa è la collocazione del Covid Hospital. Quindi quando si sono resi conto che non potevano con l'ambulanza, nelle ore di punta, ove fosse necessario portare i malati gravi da lì alla rianimazione di Civitanova e non era sicuramente il caso di pensare a un eli soccorso, benché lì ci sia la piazzola per l'eli soccorso, ma fare con l'elicottero Civitanova centro commerciale, Civitanova ospedale sarebbe stato francamente ridicolo e se ne sono resi conto anche loro, allora hanno pensato di mettere dentro la rianimazione. Questa cosa e sta, ha comportato di fatto un quasi azzeramento della rianimazione di Civitanova, non solo come struttura, come reparto, ma proprio anche come personali, perché molti del, degli operatori della rianimazione di Civitanova mi dicono quasi tutti, vedremo, vedremo nei prossimi giorni, non azzardo eh, mh, ipotesi che ancora non si sono verificate. Comunque stanno per essere trasferiti dentro la rianimazione del covid hospital quindi un ospedale come Civitanova che è punto di riferimento per la costa no? perché dopo di noi il primo ospedale di primo livello vicino è macerata lungo la costa non ce ne sono altri al momento è stato privato della rianimazione che è il cuore pulsante delle attività chirurgiche di un ospedale quindi già i suoi danni il covid hospital li ha fatti Inoltre faccio notare a tutti coloro che dicono che eh, ma donato non si guarda in bocca i 12 milioni che poi sono diventati 10, forse 9, sono stati donati dai privati, sono delle donazioni. Eh, sottolineo che purtroppo non è e vero. E ne che 5 perché... milioni sono della Banca d'Italia, è eh, evidente che lo dici. Es questo. È Proprio questo volevo dire, 5 milioni dei 9 che sono finora stati spesi a quanto pare, provengono dalla Banca d'Italia, quindi non sono donazioni, sono soldi pubblici stanziati nell'ambito di un progetto, di un programma che ha fatto Banca d'Italia, non solo per le marche, ma per tutta Italia, e che nel resto d'Italia sono stati impiegati in maniera diversa. Parliamo del documento di Banca d'Italia, del, se volete, vi dico anche la data, è stato pubblicato il 31 marzo 2020 attraverso un comunicato stampa. In quel documento, chi vuole può trovare tutti gli stanziamenti erogati da Banca d'Italia per tutte le regioni d'Italia. Per quanto riguarda le marche, si parla di questo stanziamento per i 100 posti letto di terapia intensiva nell'area. Addirittura il documento riporta ancora area di Ancona, che poi è diventata l'area di Cintanova. Oltretutto questi 100 posti letto poi sono diventati nella delibera di giunta 90, perché il Covid-100, vi ricordate che all'inizio lo chiamavano così, poi in realtà una volta deliberato in giunta con la delibera del 3 aprile è diventato un Covid hospital di almeno 90 posti. Sulla, nella realtà, nel progetto, neanche nel progetto, poi si è parlato, effettivamente eh, sono stati realizzati 84 posti letto. Quindi addirittura eh, si tratta di un'opera, se uno vol volesse proprio essere in punto di diritto, pure illegittima perché nella delibera di giunta si parla di almeno 90 posti letto, invece questi sono di meno, sono 84, e nell'erogazione di Banca d'Italia si parla di 100 posti letto. Quindi è stata realizzata un'opera al di là di tutte le questioni urbanistiche che Fior di Avvocati hanno evidenziato a livello locale, che riguardano una questione, locale Comunale su cui non entro ma anche proprio da un punto di vista della legittimità del progetto in funzione alla delibera che lo ha ehm, decretato e in funzione al, allo stanziamento di Banca d'Italia è carente per il numero di posti letto e quindi per una prerogativa importante del servizio che doveva erogare perché i posti letto di terapia intensiva costano 6 posti letto in meno o 16 posti letto in meno con le cifre che abbiamo sentito sono uh, un, un, insomma, riguardano un importo non secondario Luisa, il collegamento c'è con la Luisa? Io ti sento Luisa Gaetano? Luisa? No, che miseria, andava bene prima allora fai così, fai, fai come prima Luisa e disconnettiti che ti rimetto dentro io e ti facciamo parlare subito così non sbagliamo chiudi la connessione Luisa qualcuno, ecco intanto Carlo magari fai tu un, un attimo, un minuto nel frattempo ricordo un'altra volta che il cosa, che la... ci siamo? no io Luisa non la sento purtroppo se non la sento io non registriamo l'audio quindi devi proprio chiudere la connessione Luisa pulsantino rosso questo pulsante qui se riesci a vedere devi schiacciare questo in modo che termini la chiamata e io ti richiamo eh, nel frattempo problemi. ricordo i provvedimenti governativi no? Mm se ve lo siete scordati, che riguardano 3 miliardi, 3 miliardi e 700 milioni, di cui, tra cui in pratica la metà sono dedicati alla medicina territoriale. Si parla di 10.000 infermieri assunti con questa, con questa erogazione, in no? 10.000 infermieri che vengono mandati nelle case. La domanda è questa, ma cosa sì, vanno pronto? a fare? Ecco, scusami Carlo, prima no, che la perdiamo, inizi? facciamo parlare subito Luisa. Vai Luisa. Sì, grazie. <ride> Dunque, non so se prima si è sentito quello che ho detto, comunque, eh, velocemente, dico che nella, nel nostro, nella nostra zona i casi di, di coronavirus si, si sono contati sulle dita, quindi eh, siamo stati fortunati, tra virgolette, vivendo in una zona pressoché più isolata ovviamente ora eh, entrando in questa seconda fase di pandemia eh, anche noi in ambito sanitario eh, vediamo che la situazione è pressoché invariata eh, sia dal punto di vista della ristrutturazione del Vittorio Emanuele II eh, che della, della costruzione che, è, eh, che si sta facendo adesso della del padiglione provvisorio di medicina ubicato di fronte al campo sportivo, anche questo distante da un chilometro, un chilometro e mezzo dal vecchio ospedale, quindi con tutte le difficoltà che comporta il trasporto dei pazienti eh, per la diagnostica da, una, da quella zona all'ospedale. Ecco. quindi mh, questo, Questa struttura doveva essere pronta per, il, i aprile, per i primi di aprile, ed invece eh, ci sono stati dei problemi per cui eh, slitterà penso a luglio, non so di preciso da come hanno detto ma non è tanto questo, le nostre difficoltà sono aumentate perché sono diminuite anche e soprattutto i servizi sanitari, sono andati a diminuire ulteriormente in un momento in cui eh, servivano di più eh, come ho già detto eh, abbiamo la mancanza dell'anestesista, è stato praticamente eh, tolto e quindi non abbiamo più il servizio eh, riguardante la terapia del dolore e neanche le TAC eh, col contrasto per le, per le malattie più serie ovviamente, eh, ma... In questo periodo, come diceva Carlo, le, eh, si è verificato un forte incremento del flusso di persone che ricorrono al pronto soccorso, come in altre zone, per altre patologie che non sono più rinviabili. Come diceva il dottore, eh, ci sono 10 milioni di persone che sono malati cronici in Italia, soprattutto per problemi cardiovascolari e oncologici. Qui eh, c'è una cronicità eh, diffusa perché la, la, la popolazione è pressoché soprattutto anziana e quindi eh, in merito a questo eh, io credo che non si possa continuare a dover rinunciare al servizio anche del pronto soccorso eh, ricorrendo solo e eh, solamente ai medici di base i medici di famiglia come abbiamo già detto non sono adeguatamente, adeguatamente supportati no, no ecco adesso l'audio è andato via e lui è andato via l'audio eh, ti vediamo ma io non ti sento eh, probabilmente qualcuno ti sente questi sono i misteri purtroppo è, è, il, è il mistero di Messenger cioè, bisognerebbe usare qualcosa di, di, di più professionale ma poi ripeto bisogna caricare i programmi insomma diventa di, di difficoltoso dai comunque il grosso, grosso modo si, si è, non ti sento o ti, o ti disconnetti di nuovo e ti rimetto io. Intanto, ecco, intanto hai capito come funziona? Purtroppo questo è quello che ci offre la, la rete. Qualcuno ti sente? Poi sono boh, un'anomalia assurda. Il problema è che se non ti sento io non prendo l'audio e poi non va. No, no, quando, quando non va, l'unico modo è disconnettersi proprio, cioè chiudere col pulsantino rosso. Intanto Carlo, Carlo dai, dai continua tu un attimo. No, io ricordavo che il governo ha stanziato 3 miliardi e 700 milioni, di cui la metà sulla medicina territoriale, no? Va bene, se la cosa fosse valida non ci sarebbe niente da, fare, niente da dire, no? Ma purtroppo noi vediamo, diciamocelo chiaramente, diciamo che questa medicina territoriale non è che sia quella che poi combatterà il coronavirus, no? Perché sinceramente, adesso il dottore mi darà una rispostaccia, non lo so, ma la domanda è questa. Ancora io mi de devo rendere conto anche che razza di cura si deve dare ai pazienti in casa quando siamo all'inizio dell'eventuale, dell quando cominciano i sintomi. Dottore, oggi il Presidente degli Stati Uniti ha detto che questa cura, che lui sta facendo la cura della le, de, de, de la china lì, della china, e eh, no, eh, con l'azoto, in pratica, no, che eh, pur, non avendo, pur, pur non essendo positivo, l'avete sentito i telegiornali? No? Ha detto che lui si, si cura con la china e con l'azoto, in pratica. No? Ma quando sappiamo benissimo che la china, che combatte la, la malaria, eccetera, è pericolosa per il cuore, in pratica? No? Quindi la domanda è questa: il medico di famiglia che armi ha per cercare di frenare eh, la positività quando uno è positivo dentro casa? non andando a casa quali medicinali in genere si danno per essere sicuri che frenano un appeggioramento della situazione? Beh, guarda eh, prima di tutto dico una cosa che eh, tutti i farmaci eh, hanno tutti, eh, tutti hanno effetti collaterali quindi eh, se eh, fanno bene per una cosa poi ci sono gli effetti collaterali è ovvio che eh, oggi eh, la prima, il primo farmaco da dare è cioè adesso non dare i farmaci per la malaria perché eh, quelli devono essere eh, dati sotto controllo. Eh, dare una tachipirina, eh, l'antibiotico di supporto eh, a casa non è che si può… questo è per i, i sintomi molto molto leggeri perché dopo se si va nell'insufficienza respiratoria e, e nell'anosmia e come si chiama dopo bisogna andare per forza in ospedale perché eh, c'è poco, poco da fare con l'insufficienza respiratoria eh, non, non, non, oppure eh, alt altri farmaci eh, leparina oppure la, il tacilizumab che si dà per l'artrosi eh, questi sono i farmaci che, che anche i medici di famiglia potrebbero Potrebbero dare, è ovvio, sono, che sono, poi... dei sono dei tentativi, non è che c'è un protocollo ben preciso in cui questi qui poi potrebbero sventare, quindi ci vuole per forza un aumento di posti letto e di ospedali. No? Cioè, uh, A livello si mondiale si... i protocolli eh, sono questi: non è che poi. Certo, i, i protocolli vanno fatti in ospedale, vanno, eh, il, il paziente va ospedalizzato e seguito. E poi va seguito anche nel post-Covid. Quindi torna il discorso che il policentrismo ospedaliero nelle Marche sarebbe quello che potrebbe benissimo aiutare no, questa situazione. Non gli ospedali unici provinciali, no? perché no. gli ospedali unici provinciali, oltre a un aumento di infezione spaventoso, sono pericolosissimi a questo punto con la pandemia, sono pericolosissimi un ospedale unico provinciale, no? Cosa facciamo? Un di infezione, no? Esatto. Gli ospedali, gli ospedali minori, sia gli ospedali di primo livello, sia gli ospedali da riaprire, servirebbero per, per fare il lavoro che dovrebbe fare il medico di famiglia, perché siamo nella incertezza più totale. Anche queste USCA, no? le, USCA le unità USCA, no? che sarebbero quelle che dovrebbero venire a fare i tamponi dentro casa, mandate dal medico di famiglia, e ti dovrebbero anche dare la cura, da quello che ho capito loro, ti dovrebbero indicare la cura. Ma cosa indicano la cura se non sanno quali sono le patologie e la storia del malato? Cosa indicano la cura? Io sarò, non sono un medico, ma mi sembra di ragionare in maniera logica, no Franco? Non lo so. È, è ovvio che va, il tutto va organizzato, non, non, non si può uno alzare la mattina e faccio si fa così, o, ognuno eh, si cammina, De, ci devono essere dei protocolli scientifici già adoperati che vanno applicati. Eh, però non c'è nulla di questo, capito? Quindi ogni medico di famiglia deve andare secondo il mix, il mix, come li chiamano, il mix di medicinali, indovinare qual è il medicinale più adatto, non lo so, siamo anche lì nella confusione più totale. Quindi sta medicina territoriale, in, in pratica, a cosa servirebbe in questo caso? Perché il governo ha stanziato metà dei soldi invece di riaprire gli ospedali per gli infermieri? A cosa servirebbero gli infermieri nelle case con il coronavirus? Gli infermieri per le case e soprattutto per il post Covid che dovrebbe, dovrebbero essere seguiti a casa, quelli che vengono dimessi, seguiti a casa e, e tutto, soprattutto quelli che hanno delle patologie di base oltre al Covid. Sì, io li chiamo gli infermieri Mordi e fuggi naturalmente, no? perché ne parlavo oggi con, una, con un dottore che dice gli infermieri cosa veng vengono a fare la, la puntura o vengono a farti la flebo, poi se devono stare quattro ore lì a vedere come se funziona no, la flebo, in pratica non ti ci stanno, vanno via. No? E la solita domanda finale è se chi deve togliere la flebo, la toglie la famiglia la flebo cioè se questa è la medicina territoriale insomma, veramente siamo, siamo a livelli cioè o si, o si riqualifica tutto ad alto livello e nonostante questo ci vogliono anche gli ospedali di prossimità perché l'ospedale di prossimità è quello che fa gli accertamenti che ha le TAC, che, ha, che ha le eventuali risonanze magnetiche lì vicino, no? che gli fanno un accertamento generale eh, l'assistenza a... L'assistenza a casa deve essere fatta proprio per quei pazienti cronici, eh, quelli che hanno delle patologie di base dove non si possono muovere. Eh, sono questi, il, i pazienti post-covid possono essere seguiti, non è che devono fare una terapia infusionale, tanto quella l'hanno già fatta, eh, l'hanno fatta in ospedale. C'è poco da fare, i pazienti oncologici possono essere seguiti a casa, fanno le terapie a casa, ci sono eh, lo IOM per esempio di cui ho fatto parte, andavo a vedere i pazienti, li medicavo, facevo la terapia, aspettavo lì, e Questo è l'assistenza domiciliare. No, no, non è che dico che non ci deve essere, deve essere potenziata, però, come ti ripeto, è sì. necessario fare una, una, un, un piano, diciamo, pluricentrico, no? come ospedali, non baricentrico. Io sto attaccando il baricentrismo, insomma, no? che loro vogliono continuare a fare, insomma, è questo il problema. Beatrice? Eh, la Luisa si sente? È pronto, mi sentite? Sì, eh, sì, va. Scusate, non volevo, per... allora Luisa, sì, no, vai velocemente soltanto... in modo che siamo sicuri di, di sentirti, perché poi cade. Non so perché. Sì, no, volevo chiedere al dottore eh, cosa ne pensa del fatto che ehm, si sia ritardato tantissimo a fare l'esame le, autoptico ai morti, cioè praticamente la diagnosi post mortem, ma se, sì. boh, se fosse stata fatta prima forse avrebbero trovato qualche soluzione migliore, non capisco il perché. Eh, questo perché per fare le, le, le autopsie ci vuole il eh, nelle, mo, nelle morti violente eh, e per. Eh, secondo me andavano fatte le autopsie, non sono state fatte per una questione di chiudere subito i i pazienti eh, e portarli via. Invece eh, l'autopsia andava fatta per uno studio eh, mirato del, del Covid esatto, che sì. avrebbe dato una mano sicuramente nel fare eh, nella terapia e nel procedere con, eh, con un programma terapeutico ben preciso. Certamente. E poi anche il discorso dei tamponi, che ostinatamente non sono stati fatti a tappeto. E nelle Marche mi risulta che sono stati fatti circa 50.000 tamponi, ma è una, una cifra irrisorica. Cioè... Per esempio, nell'RSA di Iesi hanno detto che non c'è il Covid, ma su 120 persone che sono ricoverate ne hanno fatte solamente 11. Ecco, appunto. E basta. Allora, esatto. il, secondo me, il tampone va fatto a tutti nell'arco de, de, de, de, degli anni, dei mesi. Anche ripetuto, presumo, in questa fase qui era importantissimo, perché riaprire senza sapere se hai avuto il Covid o se sei un portatore sano o se eh, sei in incubazione, per dire, <ride> insomma, il pericolo ci sarebbe, se non, io non so se, se, esatto, io non so se personalmente esatto, sono il Covid è esatto. un asintomatico. Output esatto. È... esatto e che dire: scusate, del plasma, no? se, ne sta, se ne sta parlando tantissimo. Eh, perché, non, perché non procedere eh, per quel tipo di sperimentazione, visto che eh, sembrerebbe che funziona, quantomeno poi non si sa no, per quanto tempo ti possa coprire, eh, però eh, perché non, non diffondere su larga scala questo tipo di situazione che sembra funzionare, dottore? Per esempio anche la terapia del plasma, eh. no? anche quella, perché se uno è guarito dal Covid, ovviamente... Poi anche lì bisogna vedere perché non a tutti si può fare la, la plasmaferesi. No? E, e, sì, quella è una forma, sono praticamente le, delle gamma globuline, degli anticorpi presi dai pazienti che sono stati eh, colpiti e guariti e in non è che hanno una copertura a lungo tempo hanno una copertura di 15-20 giorni in modo tale e come le gamma globuline per il tetano è uguale ok, c'era Beatrice che doveva parlare Beatrice no, no, se, se Luisa deve completare non voglio interrompere un tema Luisa è di nuovo silenziata, quindi <ride> Luisa io non la sento, ah, mi dispiace bene, Allora io intanto che sistemiamo i problemi tecnici con Luisa riguardo questa cosa del plasma, giusto due battute, eh, anzitutto sarebbe da capire perché la regione Marche che ha approvato la sperimentazione della terapia del plasma nella nostra regione in data 8 aprile, insieme ad altre quattro regioni, Lazio, Campania, Toscana e Molise, non ha ancora iniziato di fatto eh, le fasi proprio eh, di implementazione di questa sperimentazione. Mentre ad esempio la Toscana, che si è eh, investita nel ruolo di capofila per questo modello cosiddetto tsunami, ha iniziato il 2 maggio. Quindi la Toscana ha iniziato, le altre tre regioni facenti parte dello stesso progetto no. Quindi sarebbe da capire perché questo ritardo. Se in secondo luogo, mh, sarebbe da capire, e qui se i politici regionali ci ascoltano, sono delle interrogazioni che potrebbero fare, che rientrano nel loro diciamo in uno dei compiti che spetta al loro esercizio capire perché questo comitato interregionale che si chiama Planet che racchiude appunto queste cinque regioni e che si occupa di tante cose come mai è intervenuto nell'individuazione di questo modello toscano redatto dall'università di Pisa e non ancora implementato e non per esempio eh, altri modelli come quelli di Pavia e Mantova che invece eh, hanno già concluso la prima fase di sperimentazione a fine marzo perché hanno iniziato il 29 febbraio. Queste sono due domande, due interrogazioni che se io fossi eh, diciamo, nella possibilità di discutere eh, a, a cuore aperto con i nostri politici sicuramente rivolgerei. Ok, Luise, hai qualcosa da dire? Io non la sento. E Dan? Non la sento, purtroppo. Io direi andiamo a Katia e... Sì, ecco. eh, io volevo, volevo fare un'osservazione, forse sciocca, però è una cosa alla quale ho pensato tante volte pensavo che nel momento in cui un malato contatta il proprio medico di famiglia e il medico di famiglia è costretto a, a curare il paziente quindi con la solita aspirina e l'antibiotico perché mi risulta che fino a poco tempo fa lo stesso medico di base non poteva neanche prescrivere qualcosa di diverso eh, secondo me cioè, no, non so Franco aiutami, la, eh, la perplessità è questa cioè mh, io so di persone che eh, sono andate avanti 20-25 giorni con un'influenza gravissima si va avanti con questa febbre con questa debolezza con que e, e, e tachipirina e antibiotico e non si fa niente al che da profana eh, vedo Zingaretti, Sileri lo stesso Bertolaso che nel momento in cui manifestano i sintomi vengono secondo me faglio franco dimmelo prontamente curati non con l'aspirina o con altro che guariscono in fretta allora la mia domanda è questa se noi avessimo trattato se noi potessimo trattare tutti i nostri malati da subito non facendoli ammalare ulteriormente dentro casa per 20-25 giorni potremmo sanarla prima la situazione senza che questo allora, si... prima di tutto perché io, te, Carlo e tanti altri non siamo né Zincaretti né Fontana, né Colte nessuno quindi eh, ehm, quindi questo è impossibile. Eh, se voi pensate che i giocatori di pallone subito gli hanno fatto eh, i tamponi, ma noi non siamo a questo livello, quindi siamo praticamente pazienti di serie B. Io sono sicuro che se eh, avessimo fatto i tamponi a tutti nel, nel momento che eh, ehm, avremmo avuto la febbre, eh, qualche sintomo appena... Iniziato, molte, eh, molte persone sarebbero ancora tra di noi. Io credo questo perché c'è stata gente che io conosco che è stata a casa anche 25 giorni con la febbre. Con la febbre che è arrivata anche a 40 e con insufficienza respiratoria. Eh sì. grazie Franco. Perché ehm, è vero, noi siamo poveri esseri mortali. Però io sono, mi sono autoconvinta di questo: se fossero tutti stati figliati fortunatamente da subito come sospetto COVID, così come hanno fatto con i grandi, molto probabilmente non si sarebbero impiegate nemmeno le rianimazioni. Molto probabilmente questa gente avrebbe sofferto meno. Ma questo, ragazzi, è fuori dubbio. Eh, cioè, Molti ce l'abbiamo sulla eh. coscienza, quindi. Cioè, no, ci, sono, no, no. ci sono persone voglio dire che, che, che, che hanno eh, fior di dottori ma, ma non bravura o meno cioè che, che sono dentro nel sistema che non è certo un problema per loro fare dei tamponi fare test sierologici anche, cioè, sì, ehm. anche perché poi hanno detto di non intassare i pronti soccorsi quindi il medico di famiglia se li teneva a casa faceva i tentativi e passavano i giorni e, e niente, poi si arrivava in ospedale con l'acqua alla gola. Eh certo, eh certo. Beh, si ritorna sempre al discorso Ma eh sì. iniziale. Ma la cosa brutta sapete sì. qual è? Che cioè, quello che si capisce proprio si tocca con mano, è che non si stanno nemmeno organizzando per bene, cioè, non c'è nemmeno quel discorso da dire: vabbè, abbiamo sbagliato, abbiamo combinato un gran casino, si può dire casino. Abbiamo combinato un casino. E almeno cerchiamo no, di, di, di riprendere questa situazione. Ripeto, speriamo che il, il caldo in qualche maniera ci dia una tregua. Speriamo che, che, che, che non si ritorni più a parlare di questo virus almeno per un po', ma Santo Dio organizzati ma qui non si sente parlare di nulla, vale anche per il discorso economico, ovviamente è una situazione che non riguarda il nostro comitato, ma è una situazione generale, c'è proprio un'assenza assoluta da questo punto eh, di vista. Loro li chiamano scienziati, scienziati di che? Scienziati di che? Ma veramente? Allora, cioè... Io non lo so, perché a loro è piaciuto solo andare in televisione, eh, pigliare eh, i soldini perché sono andati a parlare e questo eh, cioè. è, la... è inutile che siamo a dire, perché dopo... Pare che sì, no, ma sembra guarda, lo dico io. Male, cioè, lo dico non, io. Allora è così, sì. io dico chiaramente che ci sono delle scelte, anche a livello regionale, differenze, sperimentazioni, eccetera, dove alla fine quello che conta sono solo, solo certo tipo di interessi, non quello che è più giusto o meno, dove ci guadagnano alcune persone. Allora si possono fare alcuni test e non si può fare quel tipo di, di sperimentazione, bisogna usare quel tipo di farmaco, non quell'altro. Cioè eh, sembra che la situazione sia così. addirittura diversa anche da regione a regione quindi c'è cioè, poteri, sistemi politici, intrecciati eccetera che, che fanno addirittura cambiare decisioni e eh, scelte anche diverse da regione a regione magari qui ci sono alcune regioni che eh, hanno più a cuore il discorso della sanità pubblica e quindi fanno certe scelte, altre che invece eh, devono far mangiare sti cavoli di privati e quindi certe cose non si possono fare a discapito di eh, il discorso è semplice ma lo capisce anche un bambino eh, l'immunoterapia non, non è che cosa appunto, molto appunto, eh, appunto. Il, il vaccino ha una valenza appunto, importante eh, esatto. però per le multinazionali è un esatto. grosso guadagno quindi eh, sono eh. so troppe cose sì, in... Noi pensiamo più ai fatti nostri, all'interesse personale che non all'interesse della eh, gente Scusa, vogliamo Può parlare fare... per esempio, dico solo una parola su Sasso Corvaro. Speriamo che, che non passi il modello Sasso Corvaro, perché non, di, non dimentichiamoci esatto. che, che qui il privato ha alzato i tacchi, se n'è andato, ma non, che, che non penso che vada via per sempre, se n'è andato a scanso dei equivoci. Non, so se, non si riesce neanche a capire se se è proprio andato che ha chiuso tutto o se ha chiuso tutto provvisoriamente in attesa di, di tempi migliori. Ma dico ma stiamo oh, scherzando. Esatto, cioè. quello dopo ritorno in attesa di tempi, eh tempi certo, migliori. certo, ma dico eh, ma stiamo sì, scherzando. Sì. Cioè, ma allora cioè, ecco noi, sì. noi diamo un servizio alle persone o a sta gente gli facciamo fare i cavoli loro. Cioè, ma, ma, ma dico che qui parliamo di sanità porca miseria cioè è inaccettabile la in situazione è inaccettabile non è che se n'è andato per, per rinforzare quei due ospedali, quegli ospedali privati ma non lo so secondo me se n'è andato per, per abbiamo evitare abbiamo cercato con la Beatrice eh, quei famosi 2 milioni di euro eccetera no? che mm. non riuscivano ad aprire perché non trovavano il personale l'hanno preso da Sasso Corvaro e l'hanno spostato a Villa Fastigi o a, o a Campo sì, sì. Filone. ma che ne caso, so ma so credo. soltanto che è una vergogna cioè è veramente non una vergogna eh. Ah, anche perché la, la gente gli devi dare sente, Bea devi mi fare l'accendi e spegni tanto lei lo sa fare Beatrice. a memoria Bea accendi e spegni è praticamente è una vergogna perché qui vale anche per il discorso economico, bisogna che alle persone gli si dia un'idea chiara a un certo punto, cioè uno deve devi parlare chiaro, devi dire signori siamo messi così, non abbiamo... Che era un, come un po' era il discorso de, delle mascherine, no? invece di raccontare le fesserie dicendo che non servono le mascherine deve dire siamo stati degli stupidi, non siamo riusciti, gliel'abbiamo date un po' alla Cina, non abbiamo fatto la scorta necessaria, e per cui le mascherine servirebbero che già Sarebbe, allora sarebbe stato un buon segnale nel senso che chi riusciva a comprarsela anche a 10 euro l'una meglio che niente era invece di dire che non servivano a niente questa è la cosa che fa incazzare le persone perché la gente mica è stupida cioè, vai, vai, vai Bea abbiamo toccato due argomenti in cui emerge chiara, evidente la necessità che lo Stato torni a fare lo Stato esatto, esatto. la sanità eh, allora cavolo. il primo quello della sanità pubblica privata secondo proprio questo delle mascherine allora riguardo alla sanità privata ci hanno inculcato da vent'anni noi nelle nostre assemblee l'abbiamo detto in tutti i modi in tutte le salse che è un processo iniziato negli anni ottanta, primi anni novanta, le prime leggi scellerate da, da, da, da Poggiolini De Lorenzo in poi hanno hanno fatto tutta una serie concatenata di provvedimenti normativi volti a spostare gli equilibri della sanità dal pubblico al privato. Questa esperienza ci ha insegnato, ci ha ricordato quello che i nostri padri costituenti avevano messo in Costituzione, e cioè che i beni essenziali e tutti quei servizi che sono fondamentali, per il cittadino, in quanto persona e in quanto comunità, questo dice l'articolo 42, come singolo e come comunità. Quindi non è una questione privata del singolo cittadino, è della comunità. E la pandemia, questa pseudopandemia, diciamo questa epidemia quasi pandemica, ce l'ha evidenziato ancora di più. Che un... eh, Beatrice, non ti sento adesso. Beatrice non, non va. E comunque c'è anche da dire un'altra cosa, insomma, eh, mi sento di dire quest'altra cosa. Questo sistema ha evidenziato la scarsa attenzione per gli anziani, proprio degli anziani, non gliene frega niente Soprattutto nessuno, Gaetano, degli nessuno. anziani e dei soggetti più fragili. Io ho mia fragili, madre, io le persone eh, con disabilità. esatto. esatto io o mia madre, dopo che io ho perso mio padre per un virus l'anno scorso non era coronavirus, erano un insieme di patologie, ma una cosa che gli assomigliava molto, il famoso virus o batterio, mi scuso se sbaglio ospedaliero comunque che si è sommata a una serie di patologie io, io ho vissuto l'esperienza di mio padre, ho vissuto cosa vuol dire stare a casa, non voler più andare in un ospedale perché perdi anche fiducia di un ospedale cosa vuol dire arrangiarsi da sola a le flebo, a chiamare infermieri improvvisati, i medici che, che pagando, strapagando per riuscire a avere visite diagnosi, cioè, adesso io per esempio ho l'esempio di mia madre, mia madre è una persona che, che, che vive praticamente da sola in Sicilia, spaventatissima cioè, ha sentito che probabilmente quest'inverno il meridione potrebbe essere colpito da una fortissima epidemia se ne vuoi scappare di quasi cioè, d'inverno vuole venire qui, non so se sarà la cosa migliore o se magari cioè, è, è, è peggio però ragazzi, cioè, veramente non c'è un minimo di rispetto per gli anziani lo abbiamo visto negli RSA, lo abbiamo visto nelle politiche degli ospedali Cioè, e anche il discorso del territoriale diciamocelo chiaro, non è che nel territoriale ti, ti fanno arrivare il medico, ti fanno arrivare le, le, tutta una serie di assistenze collegate con gli ospedali, studiare le patologie per guarirti, no, ti mettono al massimo ti mettono l'infermerino che ti mette lì una flebo poi se ti si stacca sono cazzi tuoi oh, scusate, ma, ma io ho visto queste robe con mio padre anziani, anzi, appunto, siamo già appunto, anziani. dobbiamo sempre le più anziani ah, esatto dobbiamo avere innanzitutto rispetto sì. per i nostri genitori ma poi per noi stessi perché alla fine se tu fai il cretino te ne foti dici ma sì, chi se ne frega tanto eh, quello ha 80 anni saranno cavoli suoi ma poi diventi anche tu quello cioè la gente deve capire sì. questo lo devono capire anche i ragazzi di 20 anni perché no, questo è bello. quello che si, sta, che si sta creando nel silenzio assoluto non gliene frega niente a nessuno è, è una cosa che, ma non soltanto allo Stato alle politiche anche un po' diffuso tra le persone non gliene frega niente sì, a nessuno scusami. Sì, scusami, tu. scusami mi sentite? sì sì ecco allora per concludere il discorso che è proprio eh. inerente quello che stavate dicendo è, la sanità deve tornare pubblica perché abbiamo visto che i privati nel momento del bisogno non ci sono spariscono e anche quando gli è stata fatta una delibera di giunta che assegnava loro 2 milioni sui 5 totali destinati da quella delibera, nonché 2 milioni sui, 7, sui 6 totali stanziati extra bilancio fino a quel momento perché poi le ulteriori risorse di cui ha parlato il governatore sono sì state stanziate, ma dopo che noi abbiamo fatto notare questa carenza. E questa è una, stata una grossa vittoria del Comitato regionale, perché la delibera di giunta che noi abbiamo evidenziato a tutti, avere questa grande carenza, è stata annullata, è stata revocata e il governatore ne ha dovuta rifare un'altra. Eh, Questi milioni erano distanziati prima ancora che le due strutture di Villa Fastigi e del Baldasso, e della Valdaso fossero state aperte addirittura successivamente quando comunque sono state rese disponibili hanno comunque avuto problemi di organico tant'è che anche la nuova delibera di Giunta quella che è andata a sostituire l'altra che è stata revocata anche dopo le nostre pressioni Prevedeva che in queste strutture ci fossero ricoverati i post-Covid eh, semi-critici e invece poi in realtà sono state destinate ai soli post critici e eh, non stabilissi. Ecco beh, adesso non si sente più. siamo più, eh. Va bene. Okay. Allora io direi facciamo un giro conclusivo. Agendo conclusivo eh, direi due parole io in maniera cioè stasera abbiamo descritto un po' una situazione sempre più drammatica una, una regione che non sa organizzare le cose mi sembra che sia molto dedicata all'immagine la regione, i politici regionali a parte che mi sembra che ci sia un'indifferenza da parte di molte forze politiche quasi totale in pratica, su questa situazione sanitaria e poi a volte anche una collusione nel caso del covid di hospital direi che c'è una collusione politica in quel caso lì non si è viste né opposizioni né altre, né altre voci contrarie insomma, sembra che siano tutti d'accordo eccetera a scapito, a scapito di una situazione sia territoriale che abbiamo descritto stasera gestita malissimo gestita malissimo e' a scapito della, della faccenda che si vuole continuare a tirare avanti questo sistema paricentrico, ecco, questo per sintetizzare la situazione. Quindi credo che il futuro sia molto peggiore già di quello che, che era il 4 di febbraio quando abbiamo manifestato davanti alla regione Marche. non oso pensare alla prossima campagna elettorale che cosa si racconteranno tutte le forze politiche qui ve lo dico e qui ve lo io non so che cosa votare vi dico la verità se cioè, no da proprio da cambiare stato certo che posso? Prego. posso? sì sì eh, dicevo certo che se non ci si rende conto ora eh, di quello che bisognerebbe appunto correggere fare come riorganizzazione, come protocolli, dopo quello che abbiamo passato, dopo aver visto eh, praticamente eh, lo sbando di, di, di, di, eh, di, di, una, di una situazione, di un governo che eh, diciamo non ha saputo fare altro che task force, che... che che continui decreti, adesso io i termini precisi non li so dire, però ecco, eh, non è stato, non è stato eh, governato bene tutta questa situazione e se non lo si è capito ora che bisogna cambiare non lo si capirà mai. Lo capiremo a ottobre quello che succede, vedrai. Ecco, saranno cavole amari Correremo tutti eh. perché poi non è che sia stato... Dopo eh, le regionali presi, lo vedremo. Gli opportuni e le opportune... Eh. Ci auguriamo di non ritornare nella stessa situazione di adesso. Ah, sarebbe, sarebbe tragico, veramente tragico. E di non finire in una troica. E di non finire in una troica. Esatto. Va bene. Beh. A livello, a livello locale posso dire che la cerimonia di inaugurazione del Covid Center Bertolaso Astronave di Civitanova è stata una fotografia del, sia del mancato distanziamento sociale che hanno tenuto i partecipanti ma anche del mancato distanziamento politico. L'hanno fatto anche benedire a me quello che ha dato un po' fastidio è anche il vescovo che è andato lì a benedire. Cosa deve benedire? C'erano tutti e tutto. Non mancava nulla. Totale. Contraddizione sotto tutti i punti di vista. Va bene. Il sistema. È la fotografia eh. del sistema. Eh sì. sì. Vero. È andata a pensare... da rinfrescare, invece no. Ah l'importante afiliamo... è, è che state tutti bene dai l'importante no, che ci vediamo un'altra volta eh, mi, sembra, vi vediamo. Mi, mi sembra tutti di tutti di... così come siamo come siamo stati oggi almeno, <ride> almeno possiamo soprattutto in salute sì. Ecco esatto, comunque, tanto, una, per fare il punto, bisogna che ce la facciamo eh, certo. no? comunque. I dire, finali mi farlo sembrano farlo. le telefonate che ci facciamo con Carlo: no? tanti discorsi, quella chiusa, quella aperta. Tu tu, tu, tu, tu, e alla fine si finisce. Se, eh, tanto non possiamo fare niente. Qui c'è poco da ah, fare. A me quello che, quello che mi manca è la stretta di mano, l'abbraccio. Io perché sono meridionale, eh, navedano, eh, eh, no, eh, eh, A me quello mi manca proprio. Poco... Eh, vabbè ma adesso eh, si, si, tra... può, si può no, usare il, il, il gomito no? si, si, si usa, è di vestare, si usa il gomito Franco. adesso <ride> tutto tutto virtuale tutto virtuale sempre più virtuale ma okay, allora io terminerei intanto no, la, la, molto la molto ragazzi, registrazione terminerei intanto la registrazione siamo tutti uniti come ci siamo consolidati molto bene anche come amicizia quindi Andiamo avanti dai, ok? Certamente. Ok, Di Va bene. siamo una Ciao grande tutti. famiglia ma lo Salute possiamo tutti. dire sul serio Ok, arrivederci Ciao a tutti, Saluti a tutti. Ciao. Arrivederci a presto